Ciao a tutti, riassunto della puntata precedente con due faretti che risultavano bruciati li ho smontati tutti e due, ne ho fatto un'analisi e eh, è emerso che entrambi i faretti hanno il led bruciato mentre invece hanno l'inverter, l'alimentatore, buono questo alimentatore fa 220-30 volts, questo già l'ho ricablato per la 220, l'idea eh, che, che mi è avvenuta è la seguente: cioè, praticamente utilizzando questo cippone, hm, che è sempre di un faretto da 30-50 watt, non so, comunque funziona a 30 watt l'ho già provato, l'abbiamo visto anche nel video precedente. Tolgo questo, ci metto questo, ricostruisco praticamente di due barra tre faretti, ne faccio uno solo, ma ci farò un faretto per il laboratorio. bene è che praticamente i buchi che servivano per il blocco eh, guarda un po' combaciano con questi Zha, eccolo o oh, meglio che così imbrattiamo bene bene qui cerca fase Questa di verità potremmo anche lasciarlo così, eh. Adesso andiamo a metterci due vitarelle Questo adesso lo passiamo qui dentro non sarà più un faretto da esterni ovviamente mai più forse cambieremo... si sì, li cambio va cambio questi fili che è meglio prima di andare a cambiare i fili voglio fare una prova con il diffrattore, il riflettore, il diffrattore, non lo so come si chiama, cosa qua coso qua. E guardate che è perfetto per questo chip. Adesso, un'altra cosa che devo fare è pulire bene il chip perché mi si è sporcato. dopo le saldature con l'auto utilizziamo l'alimentatore quello che ho fatto vedere prima quello della stampante in qualsiasi specie è questo qua ok pronti con la sfarfallata? Eh? a voi adesso per monitor non vi fa nulla ma se la prendete dal vivo con gli occhi questa qui eh, di sistema sono dei tanti pericoli al per quale Bisogna fare molta attenzione quando si lavora nel laboratorio. Adesso mi vado a preparare per andare a lavorare. Interrompo qui, per voi non cambierà nulla. Questione per voi di pochi secondi. Per me passerà qualche giorno. doing it. What up, son? doing it. Up, ed ecco qua il faretto fatto avevo pensato di ehm, utilizzare un tessuto per fare da diffusore No? per avere una luce più diffusa e oltretutto non essere abbagliato dal se casualmente osservo il faretto a distanza così ravvicinata insomma abbastanza fastidioso eh, però ho visto che insomma funziona male quindi così è l'unica maniera ecco qua fatto rifunziona di due faretti almeno uno l'ho ricavato chiaramente non sarà più da esterno. appunto sarà da usare in laboratorio per fare le riprese da due da buttare uno da utilizzare obiettivo raggiunto recuperato grazie a tutti ci vediamo al prossimo video e se potete iscrivetevi al canale grazie